Ciao a tutti, con questo mio video rispondo a uno dei vostri commenti su youtube, sapete no? Quando riesco ogni tanto faccio questi video per rispondervi direttamente e rispondo al commento di Patrizia che mi aveva chiesto riguardo all'altare e al colore, cioè al colore della tovaglia, se c'è differenza tra nero e bianco e qual è la differenza. Allora, prima di tutto L'altare, eh, per come lo intendiamo noi, è un, un luogo sacro di pratica e di condensazione di tutti i possibili magnetismi, eh, diciamo, di tutte le possibili combinazioni della corrente elettrica e magnetica che possiamo andare a muovere durante qualsiasi nostro rituale. Mm? Ecco perché di solito si fa un altare eh, su un tavolo, anziché fare sul pavimento. Se, diciamo così, questo, ehm, ci sono due casi in cui l'altare, diciamo, su un tavolo si può non fare, cioè quando, quando non c'è bisogno di andare in qualche modo a nutrire la tua opera di fatto gli altari anticamente proprio, no? Anche a tempi dei latini, ma anche prima altare, no? C'era il discorso di nutrire, portare anche le offerte per l'olocausto e per nutrire in qualche modo eh, la tua opera, ok? Oggi, vi ho detto, il significato è un po' cambiato naturalmente, però se non c'è questo, questo senso diciamo, di nutrire comunque la tua opera con quello che tu vai a fare Anche solo con le candele, eh, attenzione a volte anche solo con le candele si sta nutrendo la propria opera Se non c'è questo senso si potrebbe anche fare a terra, volendo Questo è il primo caso Secondo caso con le forze telluriche cioè quando proprio si va a chiamare le forze della terra senza eh, aver bisogno di nessuna forza del cielo, diciamo. Allora lì tu puoi addirittura disegnare degli specifici sigilli, disegnare dei, dei campi appunto grafici ma che poi diventano campi di forza e li disegni proprio a terra. Non ha senso lì che tu li disegni su un altare o su un tavolo dell'altare, ok? Detto questo, quindi... I immaginiamo di avere il nostro altare allora l'altare può essere quadrato può essere rettangolare può essere circolare sinceramente è un po a discrezione vostra va bene diciamo eh, anticamente soprattutto qua in italia veniva usato quello rettangolare in cui ci stanno bene le candele dell'altare eh, è molto più spazioso anche se andate nelle chiese trovate quello rettangolare va bene L'altare circolare, quindi rotondo, certamente dà la visione più armoniosa di quello che stai facendo, creando di fatto una sorta di cerchio magico già in partenza, solo per la forma. Quindi mi verrebbe da dire che l'altare circolare è il più generico di tutti, cioè che è il più, diciamo così, ehm, che veramente puoi farci tutto, veramente, ok? L'altare quadrato invece è anche quello ci puoi far tutto, diciamo, però è più orientato alla manifestazione. Il quadrato naturalmente va a rappresentare una faccia dell'altare cubico, no? Dell'universo e il quadrato rappresenta proprio questo, cioè la manifestazione di qualcosa, la concretizzazione, la materializzazione, ok? La materia di fatto rappresenta proprio questo. E da qui quindi mi sposto a, ai colori praticamente, no? Allora, sì, vi è differenza. Innanzitutto dimentichiamoci il discorso bene e male. Cioè non è che il bianco allora è per le forze del bene, e il nero è per le forze del male, non è così proprio. Quindi questa cosa qui è proprio da togliere, se ce l'avete nella mente è da prendere e buttare via. Perché considerate, eh, io ho visto fare alcune delle peggiori cose con un altare bianco. Candele bianche, okay. cose che portano alla morte, quindi in chiesa, quindi, cioè, ehm, questo discorso non è vero, ok? Quello che è vero è che un altare con la tovaglia nera si usa in un modo un pochino più specifico per cose che riguardano la materia e che riguardano il mondo e che riguardano, anche lì c'è il solito discorso, la manifestazione. Quindi, per esempio, se uno deve fare qualsiasi cosa alla fin fine per avere mh, una manifestazione, per avere uno sblocco, per avere... Ecco, l'altare nero è perfetto, perché, ricordatevi, in questo caso non è il male, nero è il colore della materia. Bianco è il colore della luce, diciamo così, dello spirito e di tutte le cose più astratte, più luminose, più ehm, tendenti verso, diciamo così, magari un tuo sviluppo personale, ok? Ma non devi materializzare niente di che. Mm? Premetto dicendo che l'altare bianco si può usare per tutto, cioè il bianco è un colore e può essere usato per tutto Punto Poi se uno vuole specificare E sinceramente è una cosa che faccio anch'io Perché mi, mi torna bene anche a livello psichico A livello di lavoro ci si lavora benissimo Si usa anche una tovaglia nera Nei casi in cui ce n'è bisogno E sono tantissimi ve l'ho detto no? Tutti i casi in cui praticamente hai gli occhi rivolti verso il basso Quindi verso la materia E sono tantissimi Tu usi semplicemente il tuo altare nero quando gli occhi sono rivolti verso l'alto, cioè verso il tuo sviluppo personale, le pratiche di risveglio tue, di armonizzazione dei centri, eh, sviluppo delle forze interiori, eh, insomma tanti motivi in cui purificazione personale, eccetera, allora lì eh, vai a utilizzare una, un altare bianco, va bene? Quindi bianco usato come anche generico, perché veramente... Eh, anche la materializzazione puoi fare con un altare bianco ok? non è che è una cosa vietata però naturalmente qual è il discorso? che vi ho detto a livello psichico a livello di messaggio uno cerca di migliorare il più possibile poi la propria opera per esempio si possono usare anche degli altari rossi e sono efficacissimi ok? in tutti i campi di magia dell'amore magia delle unioni magia... un altare rosso ti dà già Quell'impulso, diciamo così, no? Quell'impeto uh, sessuale, quella, quel, quella forza meravigliosa che è come se tu avessi un punto in più a favore della tua opera, va bene? Ma anche quelle con la tovaglia bianca puoi fare anche uh, <ride> le operazioni di amore, ok? Quindi questo è un po' il senso, va bene? Spero di aver risposto. Ci sono gli altari, li puoi fare planetari, il blu per Giove, ok? Il verde per Venere, puoi avere un altare completamente verde, eh, completamente giallo. Perché no? Capito? Addirittura nella tua tovaglia puoi mettere dei simboli già che indichino quello che tu vuoi fare, diciamo così, no? La caratteristica, la qualità di quello che tu vuoi andare a fare, Va bene? Quindi le fantasie eh, sono molte che puoi usare e tutto serve per eh, appunto mh, aiutare il tuo psichismo nell'opera, ok? Perché il colore ha impatto psichico alla fin fine. Però, quindi, quello che io consiglio è il bianco per eh, le cose, diciamo così, come ti ho detto, e il nero invece per tutto il resto, Uh, comprese appunto anche uh, qualsiasi opera, diciamo così, di manifestazione, va bene? Ci vediamo al prossimo video, Benedizione a tutti voi!